Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni oggi devo proprio rispondere eh, a una domanda che mi ha fatto un po', un po' troppo tempo fa Roberto, nostro amico Roberto che mi ha quasi pregato di fare un tutorial sul brano Siamo Solo Noi di Vasco o meglio sulla linea di basso storica del Gallo Claudio Gollinelli, bassista storico di, di Vasco Rossi e io sempre un po' rimandato questo momento perché onestamente mi piace anche essere onesto come quando mi chiedono eh, mi dai lezioni di slap per esempio e dico guarda c'è tizio che è 100.000 volte meglio di me e lo stesso faccio con Roberto eh, dicendo che innanzitutto ho trovato su, su youtube proprio il gallo eh, ripeto Claudio Gollinelli detto il gallo da sempre che fa vedere proprio eh, in un video intervista mi sembra un, comunque un video didattico eh, come ha creato come è nata questa linea come, come la suona eh, diciamo che le, eh, la suona io ho ascoltato un po di versioni eh, anche se non sono un, un acculturato così di Vasco, però sono messo lì e ho scottato anche perché è un pezzo veramente molto bello questo <coughs> è una di quelle linee di basso che pur essendo un, un, un genere che eh, è un po' lontano dai miei gusti riconosco che la linea di basso è eh, favolosa, è storica eh, cantabile, cantabilissima tant'è che <coughs> scusate nei live gli stadi eh, quando lui partiva con questa linea quando parte insomma con questa linea tutti col coro la, la cantano proprio quindi è geniale tanto di cappello al gallo che eh, ripeto io non sono molto eh, no, non l'ho mai diciamo approfondito questo personaggio tra l'altro molto simpatico, è un grande bassista, non l'ho mai approfondito perché, ripeto, non sono proprio un fan sfegatato di Vasco, anche se come sempre io riconosco i meriti di un artista che fa musica da 50 40 anni, quant'è, e che comunque riempie gli stadi e vende milioni di dischi, quindi... Minchino eh, semplicemente, diciamo che tendo ad ascoltare altre robe. Ecco, però, non mi sentirei mai in diritto e, eh, diciamo, in grado di poter criticare artisti, artisti del genere. Eh, tra l'altro, ripeto, di, della discografia che conosco di Vasco, questo forse è il brano. Eh, insieme a Sally che mi piace di più comunque, allora, veniamo al punto volevo dire un'altra cosa eh, diciamo, andrei anche contro il mio interesse però c'è un tutorial eh, di una persona che conosco un, un amico, un collega bassista spero di poter fare il suo nome tranquillamente senza problemi comunque prima di pubblicare questa parte glielo chiederò si chiama Marco Sassetti, eh, lo trovate su YouTube e sul suo sito personale, che ha fatto veramente un tutorial fantastico su questo brano, quindi molto meglio. Non, eh, non mi vergogno a dirlo, eh, fatto molto meglio di quello che farò io, quindi a Roberto e a tutti gli interessati consiglio di dare un'occhiata eh, a quel tutorial e un'occhiata alle lezioni di Marco, che è un bassista... È un didatta veramente tra l'altro è comunque delle mie parti è veramente forte quindi prima cosa non guardate questo tutorial ma guardate il suo poi eh, se magari eh, ha tralasciato le parti non credo perché l'ho visto e mi sembra molto molto fatto bene eh, tra con una scenografia che io mi sogno, un montaggio che io mi sogno quindi bravo Marco complimenti e allora andiamo a vedere la linea allora io il pezzo lo sento in 6 ottavi eh, si può scrivere in 12 forse è più conveniente per certi aspetti ma io lo sento molto quindi, one, two, three classica diciamo ballad in 6 8 ok quindi eh, non credo sia sbagliato dir, mh, eh, dire che è in 12 però io personalmente la sento in 6 quindi chiedo anche a voi un parere eh, al di là di questo eh, la prima cosa fondamentale è capire che eh, la genialità di questo brano è che si basa principalmente su, su tre accordi maggiori, quindi Re maggiore, eh, Sol maggiore e La maggiore. Qui su questi tre accordi ci è costruito tutto il brano. Da qui a dire poi che è semplice, ce ne corre. Quindi, eh, altra caratteristica, l'ho visto suonarlo anche... Eh, con le dita quindi co con normale male pizzicato questo riff iniziale però principalmente nei live mi sembra che utilizzi molto il plettro poi l'originale non ricordo, ce cioè, l'ho sentita poco eh, la linea è composta da eh, essenzialmente la caratteristica del raddoppio delle note quindi del della stessa nota quindi re Utilizzo la corda a vuoto. Il brano è maggiore, però, ovviamente mi ricorda, ad esempio, un brano dei Red Hot. lo ricorderà, non vi il ricordito, eh, tantissimi bassisti hanno usato questa tecnica della corda a vuoto per creare melodie riff groove. Eh, quindi, primo consiglio, l'alternanza se volete utilizzare il plettro che forse è più indicato per questo brano e il giro principale sono tutti sedicesimi Quindi, anche se gli accenti sono ovviamente eh, sul timing sul, sull'andamento del brano quindi sei ottavi non è tutto pari. Quindi fondamentale sì il metronomo per lo studio, ma poi qui è fondamentale eh, l'andamento con la batteria, col tempo del brano. Quindi cosa fa? Allora, inizia con. Uh, ad esempio il live che ho preso io di riferimento ci mette anche un LA a vuoto molto corposo quindi il, il, il basso in questa occasione. quindi dà una bella plettrata ho uso LA, RE a vuoto e RE sul settimo tasto cerco di essere più uh, dettagliato possibile però anche trascrivere un brano del genere non è semplice, c'è talmente tanto eh, tanta personalità nel suonarlo che eh, riscrivere precisamente quello che è stato fatto in un determinato live è praticamente impossibile e anche un po' inutile. Quindi interpretatelo un po' come volete, io vi dico più o meno quello che ho sentito fare al Gallo nel live Modena Park. E mi sembra che parta appunto con la a vuoto e poi inizia questo andamento di re a vuoto e re sul settimo tasto quindi il primo esercizio potrebbe essere questo c'è anche solo queste due note Se metto il metronomo, sentite che... Pa, tu, tu. Quindi andare dietro all'andamento sarebbe come se ci fosse la batteria che fa... Pa, con il rullante sul 4, quindi l'accento... 3 ottavi, un accento, 3 ottavi, un accento. Questo è un po' l'andamento dei 6 ottavi. Quindi la linea poi in, in vero e proprio fa così, lentamente. E quindi fa... Accordo. Diesis, quindi terza maggiore e scende con E e Re ancora di nuovo. Questa cosa di corda a vuoto settimo tasto. Poi fa gli, acc gli accordi Sol e La nell'armonia. Quindi il Sol lo prende sul decimo tasto della corda di La sul nono della corda di Re. Quindi E Si, B cordo. e La invece lo prende sul settimo tasto con La a vuoto, quindi La del settimo tasto e La a vuoto della corda, punto di La. Poi riparte. Qui c'è un bending che arriva al Sol, quindi deve arrivare a questa nota. a ricadere sulla uguale a prima poi ci aggiunge il mi alto sul nono tasto la la si riparte quindi la terza bat la, la battuta in questione col bending così parte eh, questo è il giro quindi spero di essermi spiegato abbastanza bene ovviamente dicevo si può fare anche a tutto un altro suono ovviamente volendo anche con pizzicato alternato inizio, per facilitarvi, potete ad esempio eliminare bending, fare e suonare la nota sul dodicesimo tasto. Poi quando avete preso confidenza con, con il riff allora si aggiunge il bending, <ride> uh, altrimenti si può arpeggiare mitarristicamente parlando, tipo eh, con eh, eh, indice medio insomma, vedete voi come vi trovate meglio eh, altra cosa, poi la strofa Uh, fa veramente tante variazioni quindi spiegarle una per una uh, ci, ci metterà una vita comunque in linea di massima il groove è questo quindi segue le, gli accordi del brano dell'armonia, gioca molto con quinta ottava, poi il sol spesso fa di bicordo sol e si, quindi quinto, quarto tasto, una corda di re di sol, mette molte ghost. consiglio mettere comunque un metronomo o meglio ancora una drum una, una machine o comunque scrivete la linea di batteria vediamo uh, l'ultima battuta uh, prima del, della ripartenza con il, con il riff è un po' più complicata, nel senso che fa fa questo quindi re La La e poi sul Sol fa questa linea lentamente La scala discendente: Sol maggiore, Sol sol fa diesis fa diesis, Mi do diesis, Re mi do diesis, Re. cioè la scala di Re maggiore partendo dal Sol. Scusate, quinto tasto: io la prendo qui. Quinto tasto, quarto tasto del Re, secondo, quarto del La, quinto della Secondo del Re quarto e quinto dell'A e riparte con i consiglio di canticchiarla mentre la suonate fa molto bene L'ultima cosa molto bella è che in una strofa tiene il pedale di Re. Quindi, tanto di cappello a pasco e a gallo. Uh, io spero di aver fatto del mio meglio però la temevo molto questa lezione perché sono una pippa col plettro e una pippa nel diciamo in questo tipo di, di riff uh, musicale. Ho fatto del mio meglio, Roberto ci ho provato quindi rinnovo il consiglio a rivolgervi a eh, didatti più esperti di me eh, Ripeto, Marco Sassetti in primis, che saluto, vi ringrazio e poi ci vediamo al prossimo video.